ragazzi siamo in mezzo al nulla in mezzo al vuoto ragazzi oh non si vede niente se non è per questo flash ragazzi siamo appena entrati e ci abbiamo con noi la pizza ragazzi dobbiamo portarla a casa però chissà dov'è la casa per trovarla se io mi metto il flash in faccia non ci vedo guarda qua guarda qua c'è un nuovo flash qua c'è un fosso un fosso Ragazzi non chiedetemi perché ho le calze diverse <ride> non ha niente a che fare con lo stile Era una moda quant'altro È solamente che non riuscivo a trovare Né l'una né l'altra E allora ho dovuto mixarle <ride> I'm lazy no I'm saying... Eccolo Ragazzi finalmente Mamma mia Luna piena ragazzi Però almeno ci siamo arrivati qua Guardate qua Mamma mia oh. È arrivato Attenzione arrivato, Attenzione Guarda una bella pizza Stai prendendo la no più. no no no più! no Mi no no no no no no no no uno no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no eravamo no no 也 niente, non sai, eh, no, sì, no, no, fuori, facciamo, fuori, facciamo fuori. due contro due chi perde va contro gli altri due vai aspetta ma non lo facciamo uno sul piano no eh, eh. eh. eh. eh, eh, la eh. no, prima! via via via via mira, mira, via 4-1 eh no raga che no no no no no no no no no Aspetta, no, no, basa, no no no no no Come costa tutto? Ah, 5, eh, 5 pare 1 no, no. eh. eh. eh. eh. non ha parlato 1 ma 1 non 1 1 1 eh 1 no, eh, va boh 1 1 1 1 va 1 1 1 1 Mamma 1 1 Va 1 1 1 1 1 1 eh 1 1 1 1 1 1 1 Eso, eh. eso, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no no me, no no me, no me, no no no no no no no no, no. Eh, eh, Ma te <laughs> Welcome in la new dimora nuova dimora ragazzi, prima stanza qua, come al solito Ismaele cerca sempre uno specchio, <ride> e siamo sempre in movimento, dai. Wow. Wow. wow, wow, wow, wow, wow, wow, Mai visto un bagno del genere. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Facci il tour, facci il tour. Ah, quella l'abbiamo già fatta, skip, skip. Skip, skip. Next, next. <ride> <ride> Eccolo qua. <ride> le feste. Le mangiate, le feste. <ride> no, sei, guarda qua. <ride> <ride> <ride> vamos, vamos. <ride> Siamo a Ramadan, perché qualcuno mi ha chiesto. Isma, non sei una madame. il video era indietro di un po' di tempo, quindi... Per quello, eccoci qua. E... Namsin? No, Cheese! Okay. Mi lancia per pesarsi. Cavolo. Cos'è quella roba? Ma che cavolo. Un bel padellone. Padellone, no, no, Comunque, certo. vado, c'è uno specchio, ovviamente, che sanno già che Isma Stiamo per passare. Grazie, quindi... seguitemi sopra. Ah, ah, ah, ah, ah. Andiamo Facciamo il tour <ride> Vai vai Non cadere Attenzione Permesso Accendi la luce almeno Che tour vuoi fare? Ma dai Che tour è? Ush, ya tour Ya tour eh? Mamma mia Spacca? Beh Piace Spacca Soffitta Guarda non è male, ma l'aria che si respira un pochino... Un pochino chiusa? Mm. Già di là ho sofferto io. Mamma mia. Però mi manca già un'altra casa. Tanto spazio. No, si sì. sai. Spacca di questa. Che cosa si spacca? Sì, questa è la casa da sopra. E mi toccherà cambiare dimora ogni due giorni? A cucina, attenzione La cucina Venite in cucina Ecco la cucina Eccolo Questo è un calciatore Rodrigo Il del <ride> del forte dell'Uruguay Direttamente dall'Uruguay <ride> Cucina di Suarez <ride> <ride> Attenzione mi muovi, mi dico, no, Passo al mi finale muovi. No <ride> Non ci credo Un sogno si avvera ah, Attenzione Questo qua è un po' marcito un sogno, si avvera. Questo qua è il limone, questo è lime, fra. Sei serio? Lime, si. Sì. Zio! Spaccano. Cioè, questa è bellezza, Guardate qua. Tanti limoni sprecati. Sì. Mamma mia. Che il mio panico è allora qua devi imparare ad accendere le luci ancora uh. <ride> eh, mamma mia e la view è pazzesca qua sì, sì, sì, me, sì. mamma mia buon intenditore cerca sempre quello che è buono ce n'è ancora un po' vediamo come oh oh oh oh oh oh oh vero. Alio vero Questo è buono ah, Intenditori Una bellezza Grazie